Buongiorno Eugenio, buona giornata di festa, ma insomma neanche più di tanto perché siamo operativi. Allora, cioè, eh, cosa sta accadendo in questo caso in senso positivo all'Europa oggi? Partiamo da qui e poi naturalmente ragioniamo sulle attese eh, per quanto riguarda la riunione della Fed. Ma se dovessi usare la ragione direi nulla di positivo, se dovessi usare la ragione. Okay. Ma i mercati sono fatti di sentiment, cioè di fatti di... Eh, come si dice... di una specie di, di forza, no, non nascosta, ma forza che si autoalimenta tra, tra le persone che operano sui mercati, in particolare i, i, i professionisti, cioè i gestori di fondi, i gestori di hedge o gestori di portafogli, che sono quelli che creano non il trend intraday, ma creano i trend più importanti, come l'ultimo che stiamo vedendo, che di fatto è partito il 21, il 21 ottobre, poi andando più indietro è il 13 di ottobre, ma il 21 ottobre è proprio il sentiment è incominciato a, a, a girare dalla parte positiva quindi quando il sentiment è positivo vuol dire che qualsiasi dato non, non positivo o, o negativo non è così importante qualsiasi dato positivo invece è tutti a festeggiare io con l'inflazione al 10 passa per cento dell'Europa dell di ieri non vedo cosa c'è di positivo da brindare e onestamente aggiungo non vedo cosa ci sia anche di cioè è positivo il fatto per esempio quello del PIL italiano ma sì. anche il PIL della Germania beh però il PIL quando... italiano certo ha superato le attese però insomma rispetto al dato precedente è dimezzato ma questo lo sappiamo eh, cioè, insomma non, non potevamo aspettarci diversamente No? Eh, si parla di aziende che chiudono, di eh. aziende in difficoltà e, e, e, e questo si parlava già tre mesi fa perché questo è il PIL che va da giugno, luglio, agosto cioè, anzi luglio, agosto, perdonatemi luglio, agosto, settembre, certo che ci sono difficoltà per il momento non sono così gravi, probabilmente le cose gravi le vedremo sul bilancio di fine anno o su quello successivo, però per il momento non ci sono, quindi dico a tutte queste persone che sono più in una fase di euforia, lo dico da chi si sta perdendo questa fase rialzista, quindi anche da invidioso, non eh. sono neanche a short io comunque, però non, sono, non, non ho, ho perso questa fase rialzista, che, che dati non negativi sul, sul mercato azionario vuol dire che la, che la BCE ha più spazio per aumentare i tassi poi Se l'hanno capito bene, se non mi sbaglio io, mm -hmm. se non mi, probabilmente mi sbaglio io. Guarda, ti faccio vedere la, il titolo numero 3: Europa inflazione al 10,7%. Lo, lo abbiamo già ricordato. Strategia BCE, dove sottolineo però la strategia perché insomma, non è una, una novità. Insomma, ci cioè, cioè, hai manifestato più volte la tua perplessità rispetto all'azione della Banca Centrale Europea. Ma mh, adesso ti chiedo ulteriormente, è la vedi la strategia adesso e soprattutto quale strategia dovrà mettere in campo proprio per questa inflazione che insomma, continua ad aumentare, siamo al 10,7? La strategia l'ha detto Madame Lagarde che è più di navigare a vista, cioè vedono di volta in volta e cioè non vogliono fare previsioni perché un anno fa le hanno sbagliate completamente, completamente proprio, eh. un anno fa se vi ricordate c'era già il gas che iniziava ad aumentare, sì. eh, ma la BCE diceva sì, l'inflazione... Per noi l'anno prossimo forse sarà il 2,5%, forse il gas era a marzo dell'anno scorso ancora a livelli, e poi ha cominciato ad aumentare ed è arrivato 8. a fine anno, Esatto, è arrivato a fine anno già a livelli sì. importanti. Mm -hmm. E la BCE faceva il pompiere, quindi ha detto adesso non facevo più previsioni, ne abbiamo a vista, eh, e se ne avevamo a vista io vedo che... Eh, che, il, che il dato di ieri comunque è un dato preliminare, quindi poi se non sbaglio la settimana prossima sì. uscirà quello definitivo è sopra le attese, è a doppia cifra ma cosa vogliamo che faccia la BCE? Cioè, non, è che, non è che si può inventare poi anche chi piange miseria e dice no la BCE non deve fare questo, ma la BCE non ha il mandato di aiutare l'economia, la BCE ha il mandato di controllare l'inflazione poi giustamente le nazioni gli stati che loro hanno il compito di, di aiutare l'economia in difficoltà, le persone in difficoltà, non la BCE, non la BCE, quindi la BCE continuerà ad aumentare i tassi e la cosa che secondo me non ha ancora fatto quello di ridurre la liquidità, ha solo detto che la renderà più difficile per le banche, ma eh, secondo me deve, non c'è alternativa, cioè, eh, l'unico modo per frenare l'inflazione è aumentare i tassi e ridurre la liquidità, il che provoca poi un rallentamento economico, il che poi provoca anche probabilmente una crisi economica, ma piuttosto certo. che avere un'economia che va e un'inflazione a doppia cifra... La doppia cifra che poi potrebbe arrivare al 20, al 25, 30, quella non è ricchezza. Sì, ma, poi, ricchezza. ma poi insomma, adesso che te, te la pongo come domanda perché sicuramente tu sei più tecnico di me, ma eh, può esserci il caso in cui abbiamo veramente un'inflazione elevatissima a doppia cifra, un'economia che va? Cioè, perché qui parliamo ovviamente di prezzi. Eh, al rialzo eh, rispetto a beni di prima necessità alimentari, energetici, quindi insomma come può l'economia andare per andare intendo dire, in modo sostenuto se abbiamo questa inflazione, Cioè, eh, poi no, non sto dicendo che non, potra, non potrebbe mai avverarsi e verificarsi, nulla è impossibile, però la vedo un po' più difficile, no? sei d'accordo? Ma dovrei, eh, per risponderti, e non posso risponderti perché dovrei andare, sì. andare a vedere i dati più precisi, dovrei andare a vedere i dati della Turchia, perché la Turchia sì, ah, è beh. proprio in questa situazione. Certo, certo, certo. Dove, dove l'inflazione è al 20%, il, il banchiere centrale, che è Erdogan, perché ormai è diventato lui il banchiere centrale, addirittura riduce i tassi, ma sono al a 75 se non ricordo male. Sì, 13,75, sì. inflazione ce l'hanno 18-20%. Mi pare di poter dire che l'economia non va male in base ai dati, però mi viene, dub mi viene qualche dubbio che forse i dati non sono pre precisi. Ripeto, lo sto dicendo senza aver controllato bene i dati. No, no, è chiaro. Comunque, mm -hmm. comunque è difficile un'economia, un'economia che, un che cresce con un'inflazione elevata è un'economia malsana, questo ce lo dicono tutti gli studi, dove per studi parliamo di dati empirici, risultati empirici nel passato. Quindi è un'economia che cresce male, nel senso che c'è molta gente che soffre. E chi è che soffre? Soffre chi non riesce ad avere degli stipendi o comunque degli introiti che riescono a stare dietro all'inflazione. E ce n'è di gente che è in quella situazione, già adesso nella nostra economia, ma se l'inflazione proseguisse, e sto parlando dell'economia europea e non quella della Turchia, se l'inflazione salisse come ci sono buone probabilità che salga, ci saranno sempre più persone, non parlo di aziende, Parlo di persone, sempre più persone in difficoltà e quindi anche se l'economia tiene, e c'è una fascia di popolazione in aumento che va in difficoltà e questo non ci deve pensare la BCE che deve controllare l'inflazione perché è meglio un rallentamento economico con bassa inflazione che è una crescita economica con l'inflazione del pacifico. Ecco, Ma no, no, sono le questioni di tempo perché il, si va in territorio inesplorato quando hai una crescita con alta inflazione, nel senso che una crescita con alta inflazione richiama ancora inflazione più alta. E, questi, e si chiama spirale inflazionistica che purtroppo poi a un certo punto la devi fermare, eh, eh, sì. no si ferma, si ferma con uno schianto. Eh, Ok, chiaro, chiaro, anche questo è uno spunto interessante. Allora andiamo a fare Eugenio, se sei d'accordo anche attraverso eh, i tuoi slide, eccetera, la solita analisi e strategia intermarket per andare a vedere gli indicatori da monitorare eh, in modo essenziale in questo momento. Sì, quello che farei vedere, prima di tutto, intanto c'è un dato importante che è uscito stanotte, adesso faccio vedere i due mercati che sorprendono di più, che non sono quello azionario ma quello dei bond. Sì. Si dovrebbe vedere, ecco sì, qua, sì. questo è il T-Note che da ieri, da stamattina, è ritornato a salire e qui sotto il bond che sembrava correggere e da stamattina ripreso a salire. Questi sono i due mercati più interessanti, perché siamo di fronte a una Fed che aumenterà i tassi, a una BCE che li ha appena aumentati, quindi in teoria il prezzo dovrebbe scendere dei bond, non salire, cioè perché dovrebbe salire a rendimento. Cos'è che è successo? Che ha, non dico sconvolto, ma che sta facendo ancora di più mandare in euforia chi è soprattutto rialzista, ma ricordo che se, se un mercato azionario, un mercato di bond, che sale, qualcuno dei due sta sbagliando, è difficile che salgano per lungo periodo tutte e due, è che stanotte la banca centrale australiana ha aumentato i tassi di 0,25, cioè sta rallentando, sta rallentando, e quella è la differenza. La differenza con, con, con l'Europa o, o con altre parti del mondo è che l'Australia, intanto a, lo, a loro della, della, della questione italiana gli interessa poco, eh, è che loro sono pieni di materie prime detto questo per la nostra analisi intermarket ricordiamo che se comunque i bond riprendono a salire di prezzo vuol dire che i rendimenti, i rendimenti dei bond scendono e questo rende ancora un po' più attrattive l'azionario che ve lo faccio vedere qua con l'S&P 500 in alto a sinistra e l'Eurostox guardate che recupero dal, da, da inizio ottobre cioè, addirittura adesso ve lo faccio vedere sull'Eurostox Addirittura siamo andati a, a rompere i massimi di ottobre, siamo proprio lì in questo momento, non a rompere, scusate, siamo proprio lì in questo momento con l'Eurostox, ve lo faccio vedere la stessa situazione, perché dal punto di vista tecnico è interessante, la stessa situazione per eh, l'S&P. Vedete come l'S&P in questo momento è più distante dei massimi di settembre, l'Europa è più vicina. Questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce in questa que fase... La, questa mini euforia consentitemi questa parola sì. è più sull'Europa cioè l'Europa vive come se fosse come se si facesse una, una pace in Ucraina e come se la BCE avesse, avesse eh, finito l'aumento dei, ta dei, dei tassi perché questo sembra in Europa veramente un recupero prodigioso anche quello italiano andiamo a vedere il mercato italiano questo è il FIB il FIB eh, anche lui, vedete, addirittura sta superando i massimi, quelli di settembre, che sono dei massimi importanti. Quindi anche io non so, non so bene che commenti fare. Un trend va avanti finché non si ferma. Quindi in questo momento il trend è di un forte recupero. Eh, se potesse dire quando si ferma, mm. beh, direi che non dico domani con la BCE, eh, scusate, con, con la, la Fed. Fed. Potrebbe essere che che si aspettano le elezioni di medio termine americani, quindi se non ricordo male l'8-9 di novembre, poi da lì si ragiona, ma ripeto, eh, sembra più un rimbalzo tecnico che un rimbalzo con dei presupposti fondamentali, io continuo a non vederli, il che non vuol dire che non possa continuare, una delle motivazioni, un'altra delle motivazioni che, mi sono, che ho ripensato è che eh, hanno liquidato evidentemente troppe posizioni sia di bond che di azionario nel, nel mese di agosto e settembre e a questo punto si trovano con un'enorme liquidità molti gestori e, e visto che novembre e dicembre sono dei mesi tipicamente buoni che hanno una stagionalità molto buona hanno deciso di reinvestirli, questo fino a prova contraria, fino a che non ci sarà qualcosa che gli dirà no guarda che è meglio che alleggerisci okay. e quindi stanno, stanno comprando stanno comprando bond, stanno comprando azioni, lo stesso DAX, ricordiamoci che la Germania sì è in rallentamento, ma è quella che ha più da, da, da patire dalla questione ucraina, però anche loro è una linea retta praticamente da, dal 13 di ottobre, è quasi una linea retta eh, al rialzo, quindi c'è questa euforia generale. C'è eh, un altro un, un, un mercato che è un attimo lì in in fase di attesa, che io avevo parlato del, del Giappone, che il, il dollaro yen. Okay. Il dollaro yen, che una volta si parlava di risconda riscoffa, scordatevelo, lo yen non è più una moneta di rifugio. Eh, infatti la... stavo dicendo, beh, già da tempo l'abbiamo abband... abbandonato, come beh, un po' come l'oro per motivi diversi, che non è più in questo momento meno. considerato, è eh, meno, esatto, assolutamente sì, meno. E, e quindi cos'è cos che sta accadendo? Qui c'è una lotta tra... Chi vorrebbe, eh, vorrebbe svalutare ulteriormente lo yen è perché è in contrattendenza come politica, come politica monetaria e la banca, giapponese, la banca centrale giapponese che sta vendendo, ripeto, la banca centrale giapponese sono, credo da giugno, che sta alleggerendo il, il suo... Il suo portafoglio di bond americani loro sono i primi i detentori del debito pubblico americano come stranieri lo stanno alleggerendo e l'unico motivo per cui mi pe penso che lo stiano alleggerendo è che eh, eh, devono difendere lo yen, difendere lo yen perché i 150 sono livelli che non si vedevano da 30 anni vedremo chi vincerà la mia idea è che mm. la banca centrale giapponese perderà, è comunque oh, okay. un monito questo, è un monito perché loro hanno tanti bond, quindi potrebbero metterne sul mercato parecchi di bond americani e quindi se ne mettono sul mercato parecchi vuol dire che il prezzo è più probabile che scenda piuttosto che salga inversamente a quello che sta accadendo in questo momento, un'altra cosa che vi vorrei far vedere che ha poca sembra avere poca importanza è l'euro franco svizzero, okay. vedrete fra qualche minuto perché, che e il recupero, l'euro sta recuperando. Questa è veramente una moneta rifugio. Andiamo a vedere il trend: cioè il trend con l'euro è dal 2018 che continua a scendere. L'euro rispetto al franco svizzero. A la moneta Perdoni rifugio e la sterlina. Ah, ok. No, stavo dicendo, hai detto mh, rifugio il franco svizzero? No, io era giusto fare così. sì sì è un bene a rifugio questo okay. è un bene rifugio okay, sta okay. è un dato i giornalieri sta rimbalzando sostanzialmente dai, dai, da, da fine settembre adesso è lì in una fase di congestione ora io quello che dirò fra poco non so se questo è il motivo ma attenzione a, a seguire questa vicenda e ve la faccio vedere questa vicenda questa vicenda dal Wall Street Journal uscito poche ore fa la banca centrale svizzera ha perdita di 47 billion di dollari, 47 billion mm -hmm. per i mercati volatili. Cos cosa è successo? Che cosa è successo? Che la Banca Centrale Svizzera, come altre banche centrali, invece che fare il loro lavoro di banche centrali, si mettono a fare degli hedge fund, cioè decidono di produrre denaro. Tanto il franco svizzero è forte, tanto abbiamo un'economia solida come esattamente ha fatto il Giappone e con questo denaro hanno difeso il, il, il cambio quindi hanno comprato un sacco di bond soprattutto ma sono andati anche a difendere il cambio con, con, con, con, con, con maggiore successo contro, contro il dollaro andando comprando bond americani e hanno un sacco di azioni americane nel loro portafoglio che è una cosa che secondo me grida vendetta che una banca centrale si mette a fare ecco io ancora molti, parecchi anni fa raccontavo che il più grosso fanno al mondo è la Banca Centrale Svizzera. Ecco, fino, fino all'anno scorso la Banca Centrale Svizzera dato dividendi, al, al, ha dato dividendi allo Stato svizzero. Ecco, quest'anno lo Stato svizzero avrà un, un, uh -huh. un bilancio negativo per, per questa cosa. Ha, seguite questa vicenda, perché potrebbe anche peggiorare se i mercati... Ok, ok, funzionano. la teniamo monitorata assolutamente. Senti, visto che stiamo parlando di valute, l'euro-dollaro come lo vedi proprio in prospettiva anche della riunione della Fed di domani? Ma io che penso che il rialzo che è partito eh, su qui il 28 di settembre può, può perdurare, potrebbe durare perché? Perché la Fed è più avanti sui rialzi, la BCE è un po' più indietro e quindi credo che in termini relativi sarà la BCE quella che avrà un po' più da, da, da correre, questo sarà un po' più favorevole all'euro rispetto al dollaro, non mi aspetto grandi cose mm, eclatanti, grandi movimenti, certo. ma che si possa tornare stabilmente sopra la parità, adesso ve lo metto sui dati mm -hmm. giornalieri, l'euro-dollar. C'era sì. riuscito a tornare sopra la parità, però in realtà è, eh, è durato poco, no? Sì, è, è durato pochissimo, io credo che ritornerà un po' più stabilmente sopra la parità, almeno di grandi sorprese della Banca Centrale Europea. E, e, ma non mi aspetto ancora grandi recuperi eh, però ecco che possa ritornare sopra area 1 e giusto per dire i livelli di agosto 1.020 1.025 secondo me ci può stare anche okay. questo per entro la fine dell'anno quindi io mi aspetto che è, è meno probabile che si vedano nuovi minimi è più probabile che si vedano minimi assoluti sotto 0.95 è più probabile che si vedano nuovi massimi relativi cioè zig zag che si vada verso una moderata crescita okay. allora con Eugenio Sartorelli facciamo sempre anche il punto sul mondo cripto e lo facciamo adesso perché poi spoiler eh, dice almeno mi ha detto fuori onda Eugenio che c'è qualcosa che vuole mostrarci ma non ha voluto anticiparmi nulla no quindi... era questo Ah questo non l'hai detto Ah ok No no è una notiziona certo assolutamente Però pensavo ce ne Pensavo ce ne fosse anche un'altra Capisci siccome mi hai detto Poi ti parlerò di una sorpresa Vabbè allora sono d'accordissimo che era Una notizia assolutamente Come dire che non avevamo messo in conto E che invece andava data Vabbè insomma io sono viziata Pretendevo un'altra sorpresa Iperottimista Vabbè allora vabbè però eh, diciamo dic che ci sono sempre sorprese anche quando tu analizzi il mondo cripto mettiamola così mi salvo in corner e andiamo, andiamo a sentire come vedi il mondo cripto peraltro c'era anche una sollecitazione la vado a riprendere che era arrivata sì. prima Sì, ecco praticamente qualche consiglio i nostri amici chiedono suggerimenti dalla quella che è definita la crypto community per superare questo bear market cioè il mercato ancora ribassista al netto di rimbalzi che possiamo osservare allora per il momento purtroppo eh, qui in alto abbiamo il bitcoin e qui in basso abbiamo Ethereum, la, cosa, la, la, la notizia non positiva è che il mercato americano che è imparentato con quello del cripto, sta spingendo al rialzo, invece vedete il Bitcoin è in lateralità da 6-7 giorni e Ethereum sostanzialmente è in lateralità. Quindi in questo momento è, è evidentemente il mercato crypto è in fase di rivalutazione, di riponderazione del, del, del, del suo business non ci sono dati particolarmente non ci sono novità all'orizzonte okay. non se ne vedono okay. e quindi credo che non ci saranno particolari trend rialzisti, giusto per dire cos'è un trend rialzista? Beh, un trend rialzista è perlomeno che mi riporti il bitcoin intorno a 25 e ethereum che sono i massimi di agosto e ethereum che me lo riporti a quota a quota 2000. ecco per il momento non c'è niente che possa spingere nessuna, nessuna cosa argomento, argomentazione inerente alle cripto che possa spingere in quella direzione, l'unico è purtroppo è sempre quello imparentato cioè della fase risk off di tutti i mercati i mercati L'abbiamo visto parlando di bond e di, e di mercati azionari, sono in una fase riscon, non fortemente riscon, ma moderatamente riscon. Ma assolutamente riscon, cioè favorevole al rischio. Se proseguisse dopo la Fed e dopo, dopo le elezioni di, di medio termine, allora potrebbe essere anche un boost, una spinta anche per le criptovalute. Ma purtroppo, come elementi interni, non c'è niente di particolare, ci sarebbe il buon Elon Musk. Elonio Mask, sì eh? e sappiamo E Elonio. Elonio perché Ma mi, mi piace, piace Elon... Elon... no beh insomma mi piace mi piace no, Elon... no, perché sembra una della tavola degli elementi magari c'è l'Elonio c'è Elonio, <ride> parla, Elonio Elon, Musk, sì assolutamente so, sì. sembra qualcosa che abbia a che fare con la chimica assolutamente esatto. ok il, ehm, ecco potrebbe sottolineo potrebbe però ci vorrà secondo me più di tempo che ehm, quello che lui vuole fare con Twitter eh, sì. è certamente legato al mondo cripto e secondo me al mondo del metaverso sì. ecco lì potrebbe succedere qualcosa però secondo me ci vorrà un po' di tempo perché ci deve mettere le mani e poi poi arrivare con qualche dichiarazione eclatante su ciò che vorrà fare con Twitter ma certamente ciò che vorrà fare che Twitter sarà legato anche al mondo cripto e secondo me, questa è più mia come, come idea anche al mondo del metaverso e lì potrebbe esserci una spinta gener generalizzata di tutto il settore perché sappiamo che quando parla parla lui si muovono, si muovono mari, mari a monti ok eh sì assolutamente sì insomma eh sì, il mercato diciamo che lo segue lo segue particolarmente va bene Eugenio c'è ancora qualcosa che possiamo dire prima di salutarci ma anche se abbiamo detto tante cose insomma no direi che c'era solo il CRB index giusto per fare un cenno che è in fase di, di lateralità e il CRB index è praticamente l'unico mercato che veramente sta guadagnando da inizio anno quello delle commodities ricordo che quando c'è l'unico mercato che sale da in, da, in una certa fase di mercato sono le commodities le azioni invece sono mediamente ancora a ribasso da inizio anno, i bond sono ancora mediamente a ribasso questo vuol dire che siamo in una fase di di forte rallentamento economico uno mi può dire bella scoperta è eh, però su base intermarket è inequivocabile certo. cioè, quando, quando succede questo siamo in fase di rallentamento economico e pre-crisi economica eh, eh, è no, ma hai fatto può... bene a, a dirlo perché appunto tutti noi ci stiamo accorgendo che siamo in rallentamento economico però poi se c'è riscontro dai grafici eh, allora è, è effettivo insomma questo è un po' il punto è un po' come chi eh, dice a me piace quel titolo sì ho capito ma se è andato a vedere il prezzo se è andato a vedere insomma i fondamentali per capire se effettivamente la tua sensazione o comunque quello che vedi e che percepisce è corretto è un riscontro ovviamente ed è appunto se lo dà il grafico è diventa ancora più, più, più forte e più effettivo eh, certo, parliamo di grafici settimanali cioè parliamo certo, di grafici di lungo periodo non certo. giornalieri cioè movimenti è, ampi però l'analisi intermarket è inequivocabile questo andamento e da, dalla parte mia l'ha detto anche Pring, Pring che è praticamente uno degli ideatori, Martin Pring, dell'analisi del Deby, quindi se l'ha detto Pring io mi sento tranquillo. Va bene, e, <ride> e, beh, e noi ancora di più, se l'ha detto Pring, se l'ha detto Sartorelli, figurati la Donghi come sta tranquilla no? a questo punto, <ride> sì. beh, per forza. Va bene, allora come sempre grazie a Eugenio Sartorelli che seguiamo come sempre appunto sui suoi canali personali, eh, ci sentiamo presto naturalmente per tutti i nostri aggiornamenti, ti auguro una buona giornata Eugenio. Me, Poi non, giornata. non dimentico che abbiamo lasciato in sospeso alcuni focus particolari ma che presto eh, proporremo ai nostri telespettatori, quindi insomma entreremo sempre di più nel mercato, ancora grazie, ciao.